Impegniamo la prossima mezz'ora a cercare di definire, a cercare di dare una prima definizione di, di sistema informativo, eh, che è una definizione un po' ampia, è un concetto un po' ampio perché dentro di sé raccoglie moltissime cose. Una definizione che si potrebbe dare al sistema informativo è un sistema che è in grado di memorizzare, cioè ricordare e processare, cioè elaborare le informazioni utilizzate da organizzazioni. Questa è una definizione molto ampia, perché potrebbe essere un sistema cartaceo, basato su carta, bolli, timbri. Potrebbe essere un sistema basato su persone, persone che ricordano, persone che modificano, elaborano, che... E molti processi sono nati, si sono sviluppati con carta e persone. Eh, oppure potrebbe essere un sistema che include al suo interno, oltre che le persone che ci devono essere sempre, la carta che un pochino ci sarà sempre, più o meno, ma possa includere all'interno anche elaboratori, computer, e software, ovviamente, soprattutto, che gira su questi computer. Quindi, in qualche modo, quello che interessa a noi non è tanto il sistema informativo in generale, ma è quello che a volte si chiama computer-based, information System, cioè il sistema informativo informatico, basato sul, sul, sul calcolatore. Poi noi in realtà parleremo sempre di sistema informativo riferendoci a quest'ultimo, perché è quello che ci interessa dove ci interessa un sistema informatico, computer-based system, il quale faccia quelle funzioni di prima. Quindi memorizzare, elaborare l'informazione per l'organizzazione. Informazioni che sono usate dall'organizzazione. Quindi lo scopo dell'aborazione di questa informazione è di fornire, mettere a disposizione i risultati di questa lavorazione all'organizzazione per il quale il sistema informativo è stato installato, è stato realizzato. È molto ampia la definizione perché è così, perché eh, si può andare dal so, sistema di email interno, di email, di scambio di informazioni, dalla pubblicazione delle, delle newsletter, alla gestione degli ordini, alla gestione del personale, A ciascuno di queste ambiti, eh, ha dei requisiti completamente diversi alcuni sono più aperti altri sono più rigidi, sono più normati la costruzione del bilancio ehm, e quindi diventa molto difficile dare una definizione che sia più precisa e nello stesso tempo raccolga tutta, continua a raccogliere tutte le tipologie di sistemi informativi per questo poi dovremo andare caso per caso famiglia per famiglia a vedere che cosa fanno nelle varie tipologie di casi ma Fortunatamente le metodologie di progettazione, quindi di analisi, di, di definizione dei requisiti, sono in buona parte comuni, accomunabili. Quindi noi nella parte di progettazione sappiamo che queste metodologie si applicheranno a varie tipologie di sistemi informativi, i in quali poi saranno uno diverso dall'altro, saranno di natura estremamente diversa. Da uno eh, una definizione un pochino più precisa tratta dal testo di Lodon che ovviamente fa riferimento al sistema informativo computer-based, dice che sono una serie di componenti correlati tra loro che lavorano di concerto per raccogliere, elaborare, memorizzare e pubblicare, disseminare, informazioni al fine di supportare decision making, coordination, control, analysis e visualization in un'organizzazione. Allora, questo dice un pochino di più. Innanzitutto aggiunge due elementi alla definizione di prima, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Se da qualche parte il sistema informativo, per poter memorizzare e poi elaborare delle informazioni, deve averle raccolte da qualche parte, attraverso spesso degli umani o attraverso delle interfacce che vadano a pescare dall'esterno del sistema informativo stesso. Come viene alimentato il sistema informativo? Ah, che bello, quel sistema informativo farebbe tutto, è bravo, però chi glieli mette i dati dentro? Tanti progetti si vanno a schiantare poi su, su cose banali di questo genere. Ah, ma sì, non poi gli utenti dentro, ognuno, tutti i giorni, vanno lì a giorno, ecco, eh, per cavolo. Perché poi ti vai a scontrare con, con la capacità degli utenti di fornire i dati. E idem la, la pubblicazione, la dist, ridistribuzione dell'informazione, dei risultati calcolati, eh, che possono essere semplicemente visualizzabili da qualcuno nel momento in cui gli interessa, oppure il caso normale è l'output di un processo di un sistema informativo diventa l'input di un processo di, una, di, di un altro sistema informativo. Immagina le risorse umane quando assumono una persona il fatto che questa nuova persona ci sia fa scattare qualcosa sicuramente nella logistica che gli deve preparare l'ufficio, sicuramente nella sicurezza che gli deve preparare le credenziali, le password il badge eccetera e quindi sono sistemi informativi che possono essere indipendenti ma sono legati dal fatto che il, il risultato le informazioni per usare questa terminologia qua Prodotte da un sistema informativo possono essere raccolte da un'altra parte del sistema informativo stesso. E questo elenco qua sotto ci ricorda anche il motivo per cui facciamo, i motivi principali, no? per cui ci preoccupiamo di fare sistemi informativi. Eh, mi piace che sia messo per primo questo: decision making. Perché molto, molto spesso l'accento, l'enfasi sui sistemi informativi viene, dato, viene posto sulle parti operative. Ah ma sì, ma per gestire l'ordine, per avere il magazzino. No? Eh, avere informazioni informatizzate, diciamo, permette di analizzarle. Permette di analizzarle in molti modi. E quindi permette di ragionare a livello strategico su ciò che sta facendo l'azienda eh? una delle cose che mi sento ripetere spesso da persone che lavorano con le aziende nei sistemi informativi dicono eh, ci sono molte aziende che hanno paura no? ah, soprattutto piccole ad adottare i sistemi informativi perché poi scoprono di essere in perdita scoprono che quel determinato prodotto gli costa più del prezzo a cui lo vendono, lo vendono perché poi tu quando hai i dati non puoi più far finta di non vederli le scelte che vengono fatte molte volte sulla base, non so quali affettiva, no? di certe scelte di prodotto, eh, devono, il sistema formativo ti obbliga a quantificarle, ti obbliga a ragionarci. Però è quello che serve, no? di andare avanti in una gestione aziendale non alla cieca, ma razionale, definita. Eh, vabbè, poi le altre cose, se andiamo, sono cose più di dettagli, la coordinazione, quindi coordinare l'attività, controllare lo svolgimento dell'attività, quindi verificare che le cose si svolgono come pianificato, eh, analisi, analisi di vario tipo e la visualizzazione del risultato dei processi. Qui è questo che stiamo cercando di portare in un'azienda, Uh, Un'altra, se vogliamo, distinzione terminologica è questa, tra information system e computer system. In italiano la tradurrei tra sistema informativo e sistema informatico. Il sistema informativo è quello che avevamo visto noi, che abbiamo, di cui abbiamo parlato finora, che sì è fatto di hardware, sì è fatto di software, ma soprattutto è fatto di conoscenza organizzativa, sull'organizzazione su cosa fa l'azienda, su perché lo vuole fare, su come lo vuole fare. Il sistema informatico è la parte, se vogliamo, tecnica operativa che implementa quelle cose. Quindi non sono, non sono intercambiabili. A noi interessa non tanto che un sistema computer system, funzioni, sia veloce, ma che faccia ciò che serve all'azienda. Quindi nella fase iniziale della progettazione dobbiamo sempre concentrarci su questo livello, livello organizzativo, livello di processi, che sono gestiti dall'azienda e che in parte vogliamo far gestire il sistema informativo, attraverso un sistema informatico sottostante che farà il lavoro vero, il vero lavoro del computer. Ecco, qua abbiamo usato... Spesso in queste slide un termine che è organizzazione, ehm, perché più generale rispetto ad azienda. In realtà il, corso, il nome del corso è Sistemi Informativi Aziendali, se lo vedete in inglese, è Inter Enterprise Information Systems, no? quindi si usa il termine enterprise o il termine azienda, di solito in queste discipline. Ma non è detto che queste tecniche siano applicabili solo alle aziende, in quanto enti portatori di profitto eh? Eh, ma potrebbero essere anzi sono applicabili tranquillamente a tutte le altre componenti organizzative non so, no profit enti pubblici, scuole, università ospedali eh, associazioni allora noi giochiamo tranquillamente su questa confusione no? spesso parleremo di sistemi aziendali Useremo la. la diciamo, faremo dell'analisi, dei ragionamenti parlando di un'azienda, ma perché le aziende tutto sommato hanno dei processi più definiti, più facili da capire perché li conosciamo meglio. Però ricordiamoci che quanto diciamo vale anche in altri contesti. No? Quando parleremo del prodotto, beh, il prodotto di un'azienda probabilmente non sono beni o servizi, il prodotto di un'organizzazione, quindi in un senso lato, può essere diverso, ma non, non, non ci cambia il metodo di approccio che che daremo, quindi direi che da adesso in avanti sarà più difficile continuare a usare questo termine organizzazione, perché se si entra poi più nel vivo della terminologia, però ricordiamoci che quando parliamo di azienda, immaginatevi sempre l'asterisco, oppure altro tipo di organizzazione, ok, questo diagramma nella sua banalità, ci Fa capire la complessità della bestia che stiamo cercando di gestire. Questa roba qua mi sembra tanto il primo anno quando vi facevano vedere che un computer era fatto da input elaborazione e output e continua a essere così. E purtroppo le macchine così ragionano. In realtà qui non c'è un singolo programmino, un singolo computerino che fa qualcosa. C'è un sistema molto più complesso che gestisce dei processi informativi, gestisce delle informazioni, informazioni che non sono numeri, cioè sono numeri, ma sono numeri che rappresentano una realtà, rappresentano un numero, rappresentano una persona, rappresentano un prodotto, rappresentano un cliente, rappresentano un fornitore, eh? quindi quando parliamo di informazioni non sono solamente dati, non sono solamente numeri, ma sono contestualizzate nel loro significato quindi elaborare informazioni significa di fatto modificare o perlomeno ragionare su quello che succede nella tua azienda tra le persone, tra i prodotti, tra le produzioni che avvengono nell'azienda questa è elaborazione qua in mezzo. e questo processo di elaborazione ovviamente si deve alimentare da qualche parte andando a raccogliere le informazioni che gli servono e ovviamente dovrà generare le informazioni che sono il risultato dell'elaborazione del processo mettendole a disposizione. Le forme sono più diverse perché alcuni dati raccolti possono essere ottenibili automaticamente Altri no, pensiamo, mi dispiace per quelli che sono uh, appesi là al muro, pensiamo alla gestione delle aule al Politecnico. E qui c'è stato un processo che ha generato la selezione delle aule ai corsi. Questo processo è partito da delle informazioni di partenza, cioè quali sono i corsi, quali sono le aule, quali aule sono disponibili, quali sono in manutenzione, eccetera, eccetera quanti sono gli iscritti, contate che questa sezione alle aule la fanno ben prima di avere il numero reale di iscritti, e sulla base di questo hanno definito, qui non c'è stato un, un algoritmo puro e semplice che ha segnato le aule, quando hanno provato a farlo, mi hanno raccontato, a sviluppare degli algoritmi per la sezione automatica delle aule, sono venuti fuori degli orari che si vergognavano a far vedere a chiunque, perché... L'algoritmo minimizza cioè, le sue funzioni, oh, però non tiene conto di tanti altri fattori che rendono l'orario vivibile. Oh. Era una cosa estremamente... Quindi è un processo che ha, non, è auto, non, è, non è automatico, questo nello specifico, ma mediato da persone, altri input che arrivano da persone, ah no, questo qua spostiamo lì, quest'altro spostiamo là. E poi ci si accorge che magari per un corso un'aula è un po' troppo piccola. Allora servirebbe una cosa di questo genere. Allora, questo feedback è come può essere realizzato? Eh, tipicamente sarà realizzato mediante una telefonata. Per cui se io magari venerdì prossimo vedo che c'è di nuovo questo problema, telefono l'ufficio logistica e dicendo cambiatemi aula per favore, se, se, se riuscite a trovarne una libera un pochino più grande. Che va bene, è un feedback basato sull'interazione umana tra i componenti dell'azienda. Il sistema informativo non esclude gli umani, né viceversa. Ognuno ha un pezzo di catena da fare. Ma potrebbe benissimo essere, in un altro caso, un feedback diretto se qua dentro da qualche parte ci fosse un sensore o una qualche cosa che sia in grado di misurare quante persone ci sono di valutare quante persone sono in un'aula, beh, questo feedback potrebbe anche essere automatizzato e fa arrivare l'informazione guarda che quella segnazione non è adeguata soprattutto per il caso contrario perché se io ho troppe persone che sono in piedi o scomode mi lamento se io invece avessi l'aula mezza vuota, non vado di sicuro a dirlo. Magari avessi un'aula più grande, ma mezza vuota, non lo vado a dirlo. E allora il sistema di feedback funziona solo a metà, se non è automatizzato. E quindi mi diranno, no, le aule più grandi non ci sono, quando poi magari ci sono, ma non sono occupate interamente, perché i numeri di iscritti non sempre rappresentano il numero di frequentanti. Un esempio molto, diciamo, se lo specifico ma illustra il fatto che eh, bisogna immaginarsi quali sono i meccanismi per poi far circolare questo sistema. E questa parte del processo del sistema informativo è immerso nell'organizzazione. Quindi l'input e l'output, scusate il cambio di slide, non voluto, l'input e l'output dell'organizzazione sono parte delle informazioni che circolano, che possono circolare, possono essere messe a disposizione all'interno dell'organizzazione. Possono essere messe a disposizione, eh, ricordiamoci che è un termine un pochino più forte rispetto a informazioni in possesso dell'organizzazione. Perché non immaginiamo quante informazioni le organizzazioni gestiscono e non sono disponibili, ma non per, diciamo così cattiva volontà, semplicemente perché non sono pronte per essere messe a disposizione in una forma facilmente leggibile no? o automatizzabile. Quindi questi input vanno presi dall'organizzazione, gli output vengono forniti, ceduti all'organizzazione e a seconda di come sia fatta bene la gestione dell'informazione all'interno dell'organizzazione questo sarà più o meno facile, più o meno difficile. Ma poi l'organizzazione ovviamente non vive da sola, vive in un ambiente che come minimo è fatto dai suoi fornitori e, e i suoi clienti, qua sopra, customers and suppliers. E quindi alcuni di questi input arriveranno da clienti e fornitori, e alcuni degli output andranno verso clienti e fornitori. Quindi alcuni di questi processi non si chiudono dentro all'organizzazione ma si aprono verso l'ambiente. E ovviamente è qua è più critica la cosa, eh? Perché se io sbaglio un dato interno, sbaglio un'aula, eh, se io sbaglio un ordine, poi lo pago. No? Eh, All'interno di un'organizzazione c'è anche un certo livello di fiducia come c'è tra le persone, due persone della stessa azienda, si parlano, si dicono una cosa mi fido, sei mio collega mi prendo un impegno con aziende diverse, anche appunto nella relazione tra persone quando ti prendi un impegno con qualcuno che è esterno alla tua azienda, di solito due righette non fanno mai male forse anche solo una mail, oggi è molto informale, però perlomeno ci sia qualcosa di scritto perché sennò poi dopo chissà cosa succede, ma è così la stessa cosa sui sistemi informativi. Quando due sistemi informativi interni nella stessa organizzazione o azienda si scambiano informazioni, lo possono fare su una base di fiducia reciproca che invece non c'è quando un sistema informativo di un'azienda deve comunicare con un sistema informativo esterno. Nel senso che questa fiducia dovrà essere stabilita sulla base di opportuni contratti e protocolli di opportuni livelli di sicurezza che a livello interno non ci sono. e poi ovviamente sotto sono indicate altre realtà che fanno parte dell'ambiente in cui vive l'azienda, ad esempio tutta la parte normativa e che a seconda del tipo di organizzazione che stiamo considerando sarà completamente diversa, quale normativa si applica, dove gli azionisti o gli interessati che magari non, sono, non fanno parte dell'azienda, ma sono interessati a una buona prestazione dell'azienda stessa, e quindi in qualche modo, come minimo, dovranno avere visibilità su alcuni dei processi di informazioni, ma poi dovranno eh, fornire anche quelle famose input strategici di cui si diceva prima, fare decision making sulla base di, di, della direzione nella quale si vuole incamminare l'organizzazione. E potrebbe... Ci fa, ci fa piacere dimenticarlo spesso, ma come parte dell'ambiente in cui viviamo ci sono anche i nostri concorrenti, concorrenti o le altre entità, associazioni che competono con la nostra organizzazione sullo stesso tipo di prodotto o sulla stessa nicchia di mercato. Magari non vado con loro a scambiare informazioni di input-output, però è fondamentale andare a annusare l'ambiente per capire cosa stanno facendo in caso i settori di marketing fanno quello, eh, fanno le analisi per capire come si stanno muovendo gli altri e, e ovviamente ci sono le parti del sistema informativo che vanno a gestire anche questa dinamica. Noi dobbiamo avere idea complessiva di questa macrofigura e poi ci concentreremo a progettare questo processo di elaborazione dell'informazione. Io qui non sto a ripetere Questo, eh, questi due slide di fatto raccontano parole ciò che abbiamo detto eh, puntualizzo solamente questa distinzione che prima ho già accennato ma non a fondo la differenza tra il termine dati e informazioni quando parliamo di informazioni parliamo di qualche cosa che abbia un significato vero all'interno dell'azienda, quindi oggetti enti eh, che si riferiscono ad entità reali, realmente esistenti. Il dato è il dato grezzo, è il numero. Il sistema informativo gestisce numeri ovviamente. Numeri, stringhe, dico numeri proprio per ehm, sprezzarli in un certo senso. No. Eh, però un flusso di numeri non ha senso se non so qual è l'informazione che è rappresentata da quei numeri lì. Se 18 è il voto oppure la temperatura, sempre 18 è, ma fa mare di differenza. No? Uno può aver freddo, ma magari ha preso 30 se 18 è la temperatura. Il sistema informatico, quindi il software, poveretto capisce solo i dati, quindi quando io vado a programmare, farà delle somme, estrazioni, delle, delle query, delle selezioni, delle aggregazioni, quello che deve fare, su dei numeri, su dei dati. Siamo noi che quando abbiamo la visione del sistema informativo attribuiamo la conoscenza di che cosa significa quel dato e lo facciamo diventare informazione. E quindi ci può servire a capire cosa sta succedendo in azienda. Non è il dato grezzo che ci interessa, serve, ma non è il punto d'arrivo. Questo è un errore che fanno molti, di voler gestire, gestire tanti dati, ma poi faticare nell'estrarre un significato da quei dati. Ah sì, big data, no? oggi sì, è tanto di moda parlare di big data. Sì, ma poi cosa te ne fai? Che cosa ti rappresentano? Per che scopo li stai raccogliendo? In che modo li stai elaborando per estrarre informazioni a te utili? Allora, se io mi occupo di tecnologia, voglio fare il database che è in grado di gestire più miliardi di dati possibili. Ma se mi occupo di sistema informativo, di organizzazione aziendale, devo capire, devo invece chiedermi che cosa mi serve, in termini di informazioni, e poi ovviamente sotto i dati dovranno eh, danzare alla velocità opportuna. Eh, in realtà ci sarà poi, magari avremo tempo di accennarlo, quando parleremo di... Di un tipo di sistemi informativi c'è un livello ulteriore sopra l'informazione che di solito si chiama conoscenza. Dati, informazione, knowledge, conoscenza. Alcune volte le informazioni possono andare a rappresentare la conoscenza dell'azienda stessa. È un caso poi di nicchia che alcuni sistemi informativi per la gestione della conoscenza, dove ci sta la formazione, dove ci stanno diciamo, i sistemi documentali, eccetera, eccetera, che cercano di portare ancora a un livello superiore. Questo tipo di astrazione, insomma, perché di estrazione si tratta rispetto al dato che um, Io per oggi direi che mi posso fermare qui, poi la prossima volta partiremo con un esempio.